Benvenuti prima cena a Tenerife, stiamo tostando le spezie per fare le seppie che abbiamo acquistato al primo supermercato e, come fonte proteica, oltre a le nostre taccole, quindi sarà una cena un po', un po Thai, un po' orientale. Quindi facciamo andare un po' le seppie aggiungiamo un po' di acqua, anche solo un filino, vedete devono essere ben rosolate nell'aroma delle spezie e dopodiché qui stiamo cucinando cotolette di pollo impanate alle spezie. Che spezie possiamo usare per cucinare il pesce? Allora io qui ho usato semplicemente del curry eh, però a casa solitamente uso coriandolo se volete potete far tostare un po' il cumino però ha un gusto magari particolare Ci possiamo aggiungere anche un po' di eh, paprika che ho e quindi adesso vi faccio vedere L'aggiungo e che ci dà questo colore un po' anche rosso vivo E dà veramente un buon gusto, un buon sapore, infatti c'è già un buon profumino qua Allora finché aggiungo le taccole e le seppie così si cucina tutto insieme viene molto buono vi volevo dire che stiamo abbinando due fonti proteiche questa sera perché uno nella giornata non siamo riusciti ad inserire abbastanza appunto proteine e quindi vogliamo compensare, ma anche perché in realtà ehm, si possono tranquillamente inserire insieme. L'unica differenza potrà essere nella, nella digestione, per cui se qualcuno ha delle difficoltà digestive potrà fare un po' più fatica abbinando diverse fonti proteiche, ma in realtà l'abbinamento può anche elevare il loro valore biologico, quindi può essere anche una, utile per determinati soggetti. Anche qui è da valutare, però noi questa sera ci abbiniamo pesce e carne molto, molto bene. Okay. Ragazzi questo è il piatto finale, Cotoletta. Con un bel po' di verdura mista, adesso ci aggiungiamo un po' d'olio, magari anche un po' di maionese, giusto perché abbiamo mangiato davvero poco, almeno io me la permetto. Mamma mia come mi sfondo di maionese adesso! Oh cazzo, non scende! No, al blocco! <ride> no! No, vabbè, al blocco! <ride> E voilà! <ride> Signorina nutrizionista di voleva dirci qualcosa eh, riguardante appunto, l'abbinamento di fonti proteiche e l'utilizzo di verdure. Perché mangiare verdure? Allora, il, um, una delle differenze che fa anche... Um il fatto di digerire o meno due fonti proteiche insieme è gli abbinamenti che, che fate al piatto quindi io vi suggerisco sempre di aggiungere tanta verdura quindi sia la verdura cruda che aiuta la digestione prima del pasto sia di una porzione di verdura cotta ad accompagnare le vostre proteine quindi ora vi faccio vedere come sarà il mio piatto ecco ragazzi il mio piattino quindi seppie, taccole Cotoletta, di pollo e tanta insalata mista. Buon appetito! Quindi, riassunto di questo video, possiamo abbinare più fonti proteiche quando mangiamo? Sì, dobbiamo farlo con coscienza magari abbinarci un po' di verdura e basta! Raga spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo in un prossimo video contenuto utile utile utile perché in queste settimane che siamo qui a Tenerife stiamo facendo contenuti molto utili. Vi lascio qua sempre il link di video Beh, fatti e sì. non fatti, destra sinistra quello che è, presentazione a casa, spese eccetera e noi ci vediamo al prossimo video.